Bene, allora abbiamo visto che ehm, esistono dei strumenti open source che consentono di realizzare sul vostro computer eh, dei programmi tipo ChatGPT e che sono liberamente disponibili, sono open, ehm, open source. Quindi per esempio questo è Alpaca Electron okay. Al Alpaca Electron lo potete trovare su uh, Github nel senso che basta che cerchiate Alpaca Electron Electron uh, GitHub, GitHub e quindi avete praticamente il link al progetto GitHub ed è qui potete eh, andare sulle release. release e poi dalle release vedete che eh, vi dice due cose sostanzialmente come scaricare il .exe uh, questo se avete Windows se invece avete Apple o Mac scaricate questo DMG eh, 64 bit forse e, e se avete Linux questa versione questa versione qua ok ecco quando eh, poi scaricate eh, questo programma dovete poi però scaricare ancora un, un file e per scaricare questo file eh, guardate bene cosa dice qua dice eh, attenzione dovete scaricare praticamente i modelli i modelli di eh, alpaca sono qua sotto e qui abbiamo una serie di modelli che vanno dagli alpaca eh, 13 eh, miliardi di parametri ma a, a noi ci interessano, e quindi anche voi probabilmente, i, i modelli praticamente a 7b perché eh, ci sono i 13b, 7b e da qualche parte anche se lo cercate, ecco qua vedete c'è un 30b, 30 miliardi eh, è conveniente prendere il 7b perché il 7b è un file eh, grosso sui eh, 5 6 GB, mentre invece il 30 GB è grosso eh, una ventina di GB, ma eh, sostanzialmente cambia parecchio la, la, diciamo, la velocità con cui vi estrae e poi vi, vi fa le cose ad esempio io adesso credo di avere un alpaca native hm? Quindi ce l'ho installato, l'ho scaricato e l'ho installato e se voi fate Alpaca Electron, questo quando lo eh, scaricate la prima cosa che vi chiede quando viene installato è di, eh, di prendere il modello e nel modello eh, scelgo un modello che ho scaricato quindi in questo caso GML Model, Model Q4.1 Alpaca, eccetera confermate il modello e poi potete chiedergli qualunque cosa in questo caso, per esempio, posso chiedergli ehm, le solite cose hm? eh, ma eh, chiediamogli una cosa banale per esempio gli chiediamo eh, who... eh, dovete usare l'inglese, purtroppo, perché i modelli piccoli come questo sono uh, lavorano solo in inglese quindi eh, se Giulio you... Cesar quindi chi era Giulio Cesare, hm? però gli dovete scrivere in, Italia, in inglese, e lui ci impiega, questa è una registrazione in tempo reale, vedete che ci pensa, e ehm, quando poi deciderà, fra qualche, si può pensare anche, ecco, Julius C. Caesar, also known as Giulio Caesar, of Rome, o sempre referred to as Caesar, Was, e, e comunque vedete che vi, di, vi dà delle risposte che sono quelle che nel test che ho fatto permettono di, ehm, di verificare di, di avere comunque un risultato non dico buono ma abbastanza dignitoso mm. <coughs> ok, lasciamo solo finire perché in funzione della domanda, del prompt avete delle, eh, delle risposte che possono essere più o meno più o meno complesse e questo modello si comporta relativamente bene e come vedete è lentuccio. se mettete un modello 13b diventa un pochino più lento circa la metà più lento credo se mettete il 30b invece diventa sostanzialmente impossibile e quindi questo è tutto ok? Quindi eh, ricordatevi di scaricare il modello e il modello lo eh, scaricate vedete che ho scaricato anche il 30B come ho detto prima il 30B sono 23GB il 13 b sono quasi 10GB invece quello normale quello che è suggerito l'alpaca native è, è soltanto eh, circa 5GB ok, questo è tutto